Benvenuti in questo nuovo video Oggi Dopo una lunga corsa Siamo riusciti a trovare Questo bellissimo oggetto Ma prima di tutto Vai con ecco la sigla Voi vi state chiedendo Ma che oggetto è? È questo qua Pesa molto È lo xelo town 7xl e è un nuovo pastino ed è veramente bello bello fornito da, da uh, decathlon. decathlon e guardate quante cose large wheel che sarebbero le ruote grandi allora, vediamo ci se sono dettagli. vari modelli immagino o oh, no questo qua è il modello quello che riguarda il Town cell. cell Allora, ruote Super veloci e grandi I Due freni Questo qua da bicicletta E quello per i piedi Poi ci sono gli ammortizzatori Che sono qui E poi vi faccio vedere bene Quali sono il cavalletto Wow E poi qua si possono mettere le luci Wow quindi dai andiamo a fare il nostro unboxing che poi ovviamente lo andremo a provare Sono questi gli ammortizzatori Questo e credo qua anche Ok Uf. Questo va mm, pe È per adulti però Io l'ho voluto prendere Va da mm, massimo 100 kg eh, Da 1,45 a 1,95 m Io sono 1,45 dai lo apriamo. Come ecco, imballaggio mi sembra abbastanza ottimo, dai. Scatola abbastanza resistente. Scotch mai apribile. Quindi ottimo. Ecco qua. Fone. Lo apriamo. uff, istruzioni. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Facciamo così. Lo tiriamo fuori. Uh, è già è richiudibile wow via, yes. scatola via yes. no, Mettila la metti la metti mm. mm. la che sta per questo sono una chiave e... a brugola immagino immagino sono tre. tre dentro un pacchettino e poi vediamo un po' cosa c'è ah il cavalletto questo è il cavalletto perfetto poi lo andremo ah, qua c'è un'altra chiave a brugola una molla ok allora vediamo un po' le ispezioni per vedere un po' ok leggere il manuale non importa perché non si sa mai magari non guardiamo le istruzioni su qualcosa di importante allora, vediamo un po vediamo mm -hmm. italiano istruzioni da conservare ok allora aprire non partire ok allora quindi dobbiamo fare vari non dobbiamo fare i salti non fare andare bambini, dobbiamo stare attenti, dobbiamo andare anche su. Ok, guardare sempre le ruote, non tirare i fili del freno, i fili del freno, cioè che sono questi qua. E, uh, e, dare okay, questo, questo non e non andare di notte. Ok, queste sono così cose sbagliate che dobbiamo fare. non andare Ah, questa, ehm, questa parte qua del telefono ho sbagliato e non andare, andare con ehm, le mani sempre sul manubrio ok allora Quindi non staccare le mani dal manubrio sì. e non utilizzare per dire telefoni o anche okay. la guida sì. no. allora. Perfetto. queste sono regole di sicurezza molto importanti allora. da mantenere e osservare Allora, allora. Quindi, andiamo a vedere mm. Dove si blocca? Ehm, okay. uh, dice tipo qua Quindi okay, questo lo sblocchiamo Questo è l'ammortizzatore uh, Vediamo un po' è. Guarda che c'è scritto qui Quindi fai vedere, fai vedere cosa hai fatto Quindi E' uh, un sacco Così E voilà Ovviamente. Ok Ora ho perso di gusto Perfetto. E' anche per tutto. Adesso. Ok Vediamo? No, perché viene sotto, viene giù Quindi devi bloccarlo Ecco qua, eccolo qua per Fai questa qui. cosa mi sono fatta aiutare dal mio papà perché non riuscivo a capire. E guardate, c'è la schietta Oxelo è Molto rilassante. Però non ti può andare sempre degli Quindi, allora, guardate, ole press Ole. Poi qua schiacciate e lo togliete. È anche molto comodo perché qua mettete i gancetti e non si perdono. Ok. Vai. Olè. Perfetto, qua c'è il freno, qua ci sono i manubri, perfetto. Facciamo vedere, si ecco, va a scalzi. Allora, qua c'è il primo freno. ci arriva molto molto ok e qua ci sono i bambini che sono abbastanza abbastanza allora ora metteremo il cavalletto Andiamo a mettere il cavalletto sì, qua così giusto? dietro il bullone ok e dietro allora, metteremo il bullone sotto perfetto qualche girata okay. Molto semplice da cioè, abbastanza semplice Questo qui dopo è sì. Lo chiudi C'è anche la molla E lo apri Perfetto Tiriamo nei piedi Così vediamo Sul nostro cavalletto Dall'altro lato Mettilo okay. dall'altro lato così lo vedete Ok, adesso Voilà! Perfetto. Perfetto! Ottimo! Andiamo a provarlo insieme! Ora okay. andiamo a provarlo! Dai, andiamo! Sono veramente morbide, vabbè sono in gomma, però sono veramente fortevoli. E questa um, specie di, di ondine, queste qui, non sono affatto male. Sono gli antiscivolo. Sì. È veramente veramente bello. Guardate che ruote! Giganti! Uh. Sono gigantesche! riproviamo e andiamo questi sono degli ABEC 7 Beh andiamo di nuovo è una bellissima. regola importante è quando usate questo mezzo questo è usare il caschetto io uso questo qua di pattinaggio con il numero 7 e della mia terza gara bellissimo monopattino e andiamo a concludere questo video quindi se questo video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto entrate a far parte del club dei camilini e ciao e al prossimo video io vado, ciao!